non mangio niente in ingrasso, oppure mi basta pochissimo per mettere su peso, oppure ancora la mia amica mangia tanto e non ingrassa, a me basta sentire l'odore per aumentare. Quante volte avete sentito queste frasi o magari le avete anche dette? Vediamo insieme perché succede. Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo video.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 dopo una minima deviazione dalla dieta autoimposta. Sono situazioni estremamente comuni. Nel mio studio vedo e sento continuamente persone che si lamentano di questo. Apparentemente non mangiano nulla e continuano a ingrassare. Ed effettivamente potrebbero aver ragione. La situazione è più comune e reale di quanto si pensi. Il motivo per cui capita è fondamentalmente uno solo, il metabolismo lento attenzione però il metabolismo lento non è qualcosa di innato genetico si può modificare si può migliorare eh, il trucco consiste in due semplici passi mangiare di più e muoversi di più e eh già in realtà eh, è, il metabolismo lento è una conseguenza della vita sedentaria e dell'alimentazione sregolata carente in molti nutrienti L'attività fisica interviene nell'aumentare il cosiddetto metabolismo totale, ovvero la quantità di calorie bruciate del vostro organismo durante la giornata complessivamente, considerando tutte le nostre attività. Ovviamente più ci si muove e più si brucia ed ecco perché il movimento fa aumentare il metabolismo, l'influenza dell'alimentazione invece è meno immediata da capire. Il nostro organismo fa mille cose al secondo per rimanere in vita. La digestione dura ore, la respirazione e il battito cardiaco sono continui, la secrezione delle ghiandole risponde prontamente agli stimoli, il cervello elabora informazioni a una velocità tale che è quasi incredibile e così via. Tutte queste attività e molte altre consumano energia. Questa energia consumata è costante ed è la quantità di energia minima che il corpo deve consumare quotidianamente questo consumo energetico è chiamato metabolismo basale e principalmente dipende dalla composizione corporea a parità di peso più si è muscolosi e più è alto arriviamo al punto il metabolismo basale rappresenta la quantità minima di calorie che un corpo brucia durante la giornata approssimativamente considerando i fabbisogni quotidiani di ciascuno di noi esso rappresenta quindi la quantità minima di carboidrati proteine e grassi che dobbiamo assumere Cosa succede se mangio di meno? Eh, dipende. Se mancano i carboidrati e i grassi, il corpo riesce a compensare in qualche modo. Se invece mancano le proteine, è un problema. Le proteine sono indispensabili per mille cose nell'organismo e se mancano, questi meccanismi devono necessariamente rallentare. Dato che il consumo energetico, ovvero le calorie spese, è figlio dei processi biochimici del corpo? Se questi rallentano, ecco che il corpo consuma di meno, ovvero abbassa il metabolismo. Mettiamo insieme tutti i dati. Il metabolismo totale è dato dal basale e dall'attività quotidiana. Abbiamo il metabolismo basale soddisfatto da una certa quantità di carboidrati, grassi e proteine, che seguendo le linee guida distribuiamo più o meno come 50%, 30% e 20% rispettivamente purtroppo ho l'abitudine di non mangiare abbastanza, quindi la somma complessiva risulta inferiore a quanto richiesto dal fisico. Di conseguenza anche il fabbisogno di nutrienti cala. L'organismo risponde con un meccanismo efficace, la fame. Il metabolismo basale e di conseguenza quello totale si abbassano, abbassando quindi i fabbisogni. Generalmente in queste condizioni si va alla ricerca di alimenti che soddisfino il palato, i famosi sfizi, i dolcetti. Sono alimenti ricchi di grassi e zuccheri che sbilanciano l'equilibrio che abbiamo descritto poco fa e aumentano le calorie ingerite. La situazione finale quindi è che il metabolismo si abbassa ma crescono le quantità di carboidrati e grassi a discapito delle proteine. In queste condizioni l'eccesso di carboidrati e grassi che non viene usato a causa del metabolismo lento viene messo da parte come tessuto adiposo oltretutto la carenza proteica fa sì che si perda muscolatura cosa che contribuisce all'abbassamento del metabolismo ecco quindi che mangiare troppo poco fa ingrassare e si ha la sensazione di ingrassare mangiando pochissimo a differenza dell'amico o dell'amica che sono sempre stati magri e che possono mangiare quel che para loro per evitare questi problemi la soluzione è semplice mangiare di più Bisogna rispettare il minimo imposto dal metabolismo basale, che se volete potete calcolarvi nella pagina Calcolatrici della Salute sul mio sito. Ecco il perché del mio suggerimento iniziale. Per accelerare il metabolismo bisogna mangiare di più, in modo da soddisfare tutte le richieste dell'organismo. Le diete da fame non funzionano mai, non sono sostenibili e portano a recuperare il peso perso in poco tempo. Una dieta tarata sul minimo personale, invece, riesce a evitare questo problema perché non abbassa il metabolismo. Il messaggio finale, quindi, è quello di non affamarvi, non mangiare mai troppo poco, perché è una condotta soprattutto controproducente, se non dannosa. Mangiando il minimo si riescono a gestire meglio anche gli sgarri e gli eventuali errori nella dieta, mentre si paga molto di più se si mangia troppo poco. Bene, questo è tutto.